Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. Oh, again the portable station. Thank you, my friend. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra. Italy Zulu 4, Victor Quebec Sierra, Portable QRP. My name is Alessandro. Back to you. Okay, I got car Victor Quebec Sierra. Please, the rest of the call sign. Italy Zulu 4... Victor, Quebec, Sierra. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra. My power is 2 watt, 2 watt, back to you. Is it Italy, Zulu 4, Victor, Quebec, Sierra? Roger, Roger, Roger, Roger, my name Alessandro, back to you. Bye bye. thank you to you my friend 73 and good weekend bye bye, thank you, bye, bye. allora qui vediamo l'immenso setup il dipolo che minimo di così non si può c'è un choke a due metri qualcosa la radio è il classico mattoncino è alimentato però da un pacco batteria lipo l'altezza da terra sarà 2 metri